l'accessibilità digitale fondamentalmente è qualcosa che riguarda tutti ciò che è accessibile a una persona con disabilità lo è anche per tutto il resto della, della comunità quindi si è visto più volte che un, un sito un'applicazione un, uh, un hardware come un software accessibile, che rispecchia i criteri standard di accessibilità per le persone con disabilità, è ancora più fruibile anche da tutto il resto delle persone. Quindi è proprio, eh, è proprio da qui che si parte. Dall'accessibilità universale, la tecnologia oggi più di quanto non ci facesse ci permettesse ieri e assolutamente eh, ci mette in grado di rendere il web, di rendere le applicazioni responsive, di rendere i sistemi di telecomunicazione piuttosto che quindi la televisione, ehm, le smart tv. Il mondo oggi è tutto smart ma per essere smart deve essere proprio intelligente e eh, favorire in egual modo tutti i cittadini quale sia la condizione del singolo, della singola persona. Quindi eh, questo eh, atto europeo poi ratificato, queste linee guida sull'accessibilità permetteranno una pubblica amministrazione più amica, più vicina ai cittadini, ad uso di tutti, eh, anziani, persone con disabilità, ragazzi più giovani, insomma chiunque potrà accedere agevolmente al sistema pubblico e farne naturalmente uso quotidiano e semplificato. Quindi la semplicità non è banale ma assolutamente rende lo Stato più amico e più vicino a tutti i cittadini.